Bentornati su MyFootballJersey. Oggi vediamo la seconda maglia della Germania in edizione FAN, la versione un po' più comoda dedicata ai tifosi. Il kit da trasferta della Coppa del Mondo Germania 2022 introduce un nuovo look audace per la squadra. La maglia da trasferta Adidas Germany 2022 è prevalentemente nera con loghi e accenti dorati nonché una sottile grafica maranto che copre la parte anteriore e le maniche basato sullo stesso modello della maglia da casa colombia 2022 il colletto della maglia da trasferta ADDAS germany 22 è nero con rifiniture marrone rossiccio la colorazione ufficiale della maglia è Black Shadow Marron Tactile Gold Metallic la grafica della parte anteriore della maglia riprende la D di Deutschland la lettera è sfocata e applicata come modello per rappresentare il calcio dinamico giocato dalla squadra attuale wow avevo già visto questa maglia in versione player trovate qui in alto la recensione ho deciso di riprenderla in versione fan perché è stupenda nella mia personalissima classifica questa prende 5 stelle tutte le rifiniture sono giuste anche i numeri, questa volta, sono attaccati nel modo corretto, spesso me lo segnalate, e devo dire che è stata una sorpresa fantastica. Qui in alto trovate il costo, che per una versione fan fatta così bene e con dei tempi di spedizione così buoni, questa è arrivata in meno di 4 settimane, è veramente eccezionale. Vi ricordo che in descrizione trovate tutti i riferimenti per ordinare la maglia, ora vi lascio alla parte finale nella quale vedrete la vestibilità.